Sì, eh, la maggioranza ha ben presente il problema eh, causato involontariamente dalle problematiche che sono verificate sulla metro in alcune stazioni e ha interloquito costantemente con le associazioni di categoria. Nell'incontro a cui si riferiva la mh, consigliera Celli eh, e c'eravamo io e c'era il presidente Stefano di incontrare le associazioni di categoria. Purtroppo non è potuta intervenire l'assessore Meleo perché ha avuto, ha avuto un contrattempo. Eh, però ripeto, l'interlocuzione è continua e l'attenzione è massima tanto è vero che la maggioranza con eh, diciamo, il consenso dei proponenti ha sottoscritto questa mozione que la mozione stessa che eh, ha già approvato una mozione analoga, quella per eh, che partiva dal, dal disagio dei commercianti del Cavalcato Giulio Rocco eh, e però lo ha esteso a tutte le situazioni similari che prevede la normativa sia comunale che quella che nazionale che richiamava la consigliera Celli. Quindi siamo consapevoli che c'è stato un disagio e eh, chiediamo alla Giunta un impegno affinché possa eh, contenere questo disagio eh, con le agevolazioni previste per, da legge e da regolamento. Grazie.